Ciao sono Marco e sono in un posto ricco di storia, se segui i miei video mi avrei visto molto spesso in queste ambientazioni e ci vengo perché mi va di ristorarmi qui e di ricrearmi un po' e soprattutto mi piace l'idea di condividere con te delle idee dei concetti in un momento in cui sono totalmente rilassato. Il concetto che voglio condividere con te oggi è il linguaggio che usi con te stesso o te stessa è qualcosa di molto potente e a cui devi fare molta attenzione, nello specifico voglio invitarti a stare attento a tutte quelle che sono quelle definizioni assolutistiche che tu dai a te stesso ma anche alle altre persone, te stesso o te stessa, attenzione, io mi rivolgo sempre a tutti anche se normalmente mi esprimo al maschile ma soltanto per convenzione. Che cosa intendo per linguaggio assolutistico? Non so se ti è mai capitato di dirti, ecco, mi succede sempre questa cosa, oppure ci casco sempre, a me va sempre così, eh, tutte le persone non mi vogliono bene, o meglio, non mi vuole bene nessuno, tutti mi trattano male. Ecco, fai molta attenzione, perché questo non è vero, non è vero? nel 99% dei casi si potrebbe dire, perché non voglio essere quello che dà la sentenza definitiva, voglio lasciare una piccola chance, l'1%, perché vedi, non è vero che è sempre così, le cose che sono sempre così sono veramente rare, non è vero che ti comporti sempre in un certo modo, Sì, può capitare che frequentemente qualcuno si comporta in un certo modo, te compreso. Non è vero che nessuno ti vuole bene, magari una o due persone ci sono che ti vogliono bene, magari io per esempio. Fai attenzione perché tutto quello che noi definiamo come sempre non è veramente sempre sempre, è molto frequente, è solito, è spesso, ma sempre, realmente sempre, non è così. E vada bene che questo piccolo dettaglio di linguaggio che tu puoi usare con te e con gli altri può fare una differenza enorme, enorme, soprattutto in quello che è il tuo stato d'animo, perché mi faccio sempre fregare, non è vero, non è vero. Moltissime volte non ti sarai fatto fregare o fatta fregare, non è vero. Bada bene a queste cose, non generalizzare mai tutto in assoluto, il sempre. Usalo molto di rado, usalo con parsimonia e soprattutto con cognizione di causa. Domandati, è sempre così? Sempre, sempre? Perché bada bene che questo farà una differenza enorme nella tua vita, enorme. Io voglio sperare che questo mio piccolo consiglio possa portarti dei frutti, possa portarti dei vantaggi e soprattutto di esercitarti a notare quante volte usi questa terminologia, quante volte ti parli o parli agli altri in questi termini, perché più ci farai caso e più ti eserciterai a notare meglio questo linguaggio che va migliorato, è vero, è vero cambierà la vita spero tu possa apprezzare questa piccola pillola mentre io mi godo ancora un po' questo posto prima di rimergermi nelle mie faccende e ti saluto con un abbraccio ciao